Allora io direi iniziamo dai certificati proposti da Riccardo anche perché vorrei lasciare il gran finale a Nicola Para, vediamo, attendiamo un attimo eh, di verificare se ci sono appunto le condizioni eh, di mercato per eh, fare questo live show eh, dei certificati, l'attesa ecco io cito una pubblicità, il piacere l'attesa stessa quindi, esatto. quindi ecco il gran finale eh, lo, lo teniamo ancora lì un attimo in sospeso, prima vediamo i certificati di Riccardo Falcolini a partire da Cash Collect Worst of con effetto memoria autocollable Su un paniere composto da Banco BPM, Viperbanca, Intesa San Paolo Quindi insomma settore bancario e soprattutto bancario di casa nostra Sì, allora diciamo che il nome sembra più complesso di quello che è il <ride> Però prodotto Però sono stata brava a dirlo Sei stata brava, bravissima, dai. hai detto tutto ecco. Quindi facciamo un, un recap di tutte le varie sì. caratteristiche Cash Collect mm -hmm. okay. eh, Facciamo così, spacchettiamo oh, il sì, prodotto sì. Cash Collect Prodotto che paga cedola, ok? Quindi macro famiglia, worst off, perché è scritto su un paio di titoli. Quali sono i titoli? BPM, B per intesa San Paolo, quindi bancario, quindi fondamentalmente dei titoli correlati, positivamente correlati. Poi autocollable, significa che l'emittente lo può richiamare in anticipo, uh -huh. effetto memoria, significa che le cedole hanno una memoria. Le cedole sono condizionate. Allora, vediamo intanto quelli che sono i dettagli del prodotto. prodotto nuovissimo, Valentina. Okay. Abbiamo messo praticamente eh, ieri, è partito, uh -huh. è partito in negoziazione sul mercato. Eh, prezzo di acquisto al momento è 100,90, quindi siamo sulla parità. Scade a 2000, ottobre 2025. Qual è la caratteristica? Grazie alla volatilità del momento, siamo, rius siamo riusciti a strutturare un prodotto che paga una cedola dell'1% mensile. Quindi tendenzialmente è una cedola ricordiamo condizionata vuol dire che viene pagata a condizione che tutti i sottostanti alle date di osservazione siano sopra la barriera del 60% mm -hmm. quindi cosa succede? Succede che chi lo, chi lo avrà in portafoglio per 12 mesi incasserà 12% in termini di uh, coupon cedolare, quindi per chi lo deve utilizzare questo prodotto? Chi ha un'esigenza di uh, rendita uh, con una view, quindi chi ha bisogno di incassare le cedole, con una view laterale o rialzista sui sottostanti. Diciamo anche ribassista nei limiti di quella che è la barriera. Barriera, ricordiamo che comunque è una barriera discretamente profonda perché posta al 60%, quindi vuol dire che è in grado di assorbire un ribasso del 40% del mercato. Quindi tendenzialmente questi prodotti, come dicevamo, grazie alla loro caratteristica, grazie al fatto che comunque siano comunque dei prodotti accedono, sono molto utilizzati per chi vuole eventualmente compensare anche quelli che sono i rendimenti, perché noi abbiamo parlato in precedenza di rendimenti, però il rendimento del bond al momento sul BTP, cioè per esempio se prendiamo in considerazione il BTP decennale, comunque è un rendimento che si aggira intorno al 4%, quindi chi vuole sedare un push, un boost, quindi una spinta dal punto di vista del rendimento, potrebbe mantenendo ovviamente sempre occhio alla protezione perché ricordiamo sono prodotti a capitale condizionatamente il protetto potrebbe consultare uno di questi prodotti poi come dicevamo è un prodotto che prevede una vita comunque predeterminata quindi scade a ottobre 2025 ma può essere richiamato in anticipo a partire da aprile 2023 se alle date di osservazione tutti i sottostanti si trovano al di sopra di una determinata soglia questa soglia che viene identificata trigger level o soglia di rimborso anticipato è una soglia decrescente che parte dal 100%, quindi dallo strike iniziale, fino a aggiungere a un 80%. Quindi qual è l'elemento in questo caso? Certo. L'elemento è quello di dire al risparmiatore io tendenzialmente emittente tendenzialmente ti posso rimborsare il nominale quindi il valore nominale anche in caso di flessione dei sottostanti uh -huh. fino a un 20% di flessione quindi in quel caso io emittente rimborserei il 100% più pagherei la cedola del trimestre in corso o le eventuali cedole non pagate in precedenza perché il prodotto gode di un effetto memoria quindi prodotto diciamo tendenzialmente difensivo perché è scritto su, un, su titoli bancari comparto bancario Valentina con il rialzo dei tassi tendenzialmente dovrebbe beneficiare fondamentalmente di una ripresa quindi ho, eh, quindi ho selezionato questo prodotto all'interno dei 16 di nuova emissione perché mi sembrava appunto, interessante analizzarne le caratteristiche Assolutamente, ecco, diciamo che tra i vari elementi eh, che hai citato, naturalmente ecco, le caratteristiche positive sì. di questo prodotto, ho trovato interessante soprattutto questo assorbimento del ribasso del 40% che è una buona barriera sì. eh, di protezione, assolutamente. E direi ecco, eh, andiamo anche al secondo eh, certificato che è un pochino più semplice, sì. <ride> questo almeno da eh, pronunciare perché è una cash collette worst of Autocolobor su un paniere composto da azioni. Ecco, cosa lo differenzia rispetto invece al prodotto precedente? Lo differenzia la maxi cedola iniziale, nel senso, a differenza del precedente premio, in questo caso è corrisposto a novembre, quindi 17 novembre, che sarà data di osservazione. È previsto il pagamento di un maxi coupon iniziale del 15% rispetto al nominale che è 100%. Nel caso in cui tutti i sottostanti, che sono 4 e sono Assicurazioni Generali, B per Prismian STM, si dovessero trovare al di sopra della loro barriera, che è una barriera posta al 60%, quindi in questo caso, anche in questo caso, se non, so, se non sono scesi fino appunto al 17 novembre, di oltre il 40%. Da chi viene utilizzato questo uh -huh. prodotto? Viene utilizzato da chi ha un'esigenza di compensazione fiscale, in quanto ha delle minusvalenze che sono in scadenza a dicembre 2022. Successivamente, il prodotto come si comporterà, Valentina? Qualora si comporta bene o male come un'azione, quindi quando l'azione stacca dividendo, il valore di mercato dell'azione scende di conseguenza. Anche il certificato, quando viene staccato la maxicedola, si adegua in termini di valori mercato al valore netto della cedola. Successivamente sono previste comunque delle ulteriori cedole, dell'1,65 trimestrale, quindi un coupon di 1,65 euro ogni trimestre, con la possibilità anche in questo caso di autocall da parte dell'emittente mm. e... Eh, diciamo viste le caratteristiche quale può essere l'utilizzo l'utilizzo può essere il duplice 1 compro il certificato in ottica di maxicedola, incasso la maxicedola che sì. mi va a nettare le mie minus valenze e vendo il certificato in questo modo traslo di 4 anni in avanti quelle che sono le mie minus in scadenza 2 qual è l'altro utilizzo l'utilizzo è Compro, incasso la maxicedola ed eventualmente me lo tengo in portafoglio con l'obiettivo di incassare le cedole successive ed eventualmente puntando al richiamo da parte dell'emittente e in quel caso sarà rimborsato a 100 più, tutte le cellule, più la cedola del trimestre in corso differenza, scusami poi chiudo così lascio no, la certo. parola allo show, diciamo live cooking come avevamo definito <ride> sì, l'ultima esatto, volta, esatto. in questo caso non c'è l'effetto memoria, quindi mm -hmm. se la cedola non viene pagata viene persa, ricordiamo che sono cedole condizionate quindi non è detto che la cedola venga pagata, quindi è sempre il pagamento è sempre subordinato alla condizione che tutti i sottostanti si trovano al di sopra della barriera. Eh, ecco, Comunque, eh, ho trovato anche interessante appunto questo doppio utilizzo che hai suggerito: insomma, di sì. ecco, eh, comprare questo certificato, poi incassare la maxi cedole e decidere di venderlo oppure di decidere di tenere in portafoglio e valutare, poi ecco, esatto. eventualmente, insomma, uno stesso. Questo ecco, dimostra la flessibilità poi dei prodotti, che uno stesso prodotto può essere utilizzato in maniera diversa a seconda delle esigenze di portafoglio, poi no? sì. di chi, di chi eh, lo, lo compra. Ne abbiamo eh, parlato durante la scorsa tavola sì, rotonda, come appunto certo. essendo combinazioni di opzioni. Fondamentalmente l'emittente può mettendoci una futures, un cioè un fattore piuttosto che un altro, creare una struttura che possa andare a soddisfare varie esigenze della clientela. Quindi maxi coupon piuttosto che coupon più piccolini, tutti uguali, piuttosto che memorie piuttosto che barriere profonde. Ecco qui la versatilità del certificato che è in grado di adattarsi a condizioni diverse di mercato ce ne sono tanti io ovviamente ho presentato dei prodotti di investimento nicola sicuramente ci farà vedere un qualcosa di un po' più reattivo al mercato invece. eh sì di un qualcosa di un po' più diverso perché allora lo ricordiamo tra le varie esigenze soprattutto nei prodotti che Riccardo ci propone c'è sempre comunque un occhio privilegiato anche alla protezione del capitale soprattutto in questo momento poi arriva Nicola Para che invece fa all in <ride> sui prodotti eh, più rischiosi ed è bello anche avere comunque eh, delle strategie degli approcci eh, differenti Nicola Ecco, siamo arrivati appunto al, al momento decisivo, ci devi dire innanzitutto se ci sono le condizioni di mercato per poter fare un'operazione live come ci ha abituato ormai e qual è il prodotto nello specifico, un turbo open-end su oro esatto esatto Valentina io sono più da trading ricordo fa eh, sì. a vedere certificati più da, da investing quindi orizzonti temporali un po' più lungo lui e un po' più posso, posso permettermi più una metafora al di là delle varie situazioni personali no, no da, da, da buon padre di famiglia <ride> pensavo mi avresti dato esatto. del boomer no no assolutamente que che diciamo no, che ormai no. viene utilizzato un po' come anzianotto insomma, no. No, no no no da buon padre di famiglia che ha corto, insomma <ride> soprattutto ecco sulla Uh, il rischio sì, che ci deve essere ma deve essere limitato invece l'atteggiamento spavaldo uh, di Nicola Para che ha un altro approccio e vediamo insomma questo approccio a cosa ci conduce Sì, più aggressivo più Valentina aggressivo, però sì. chiaramente fatto mm. con, con, con un capitale più ridotto certo, no? io certo. eh, scelgo dei turbo per un'operatività o intraday ma anche multiday in questo caso perché essendo un turbo con, con leva variabile mi permette anche di stare a mercato per per più giorni, per più settimane, senza chiaramente subire il cosiddetto effetto compounding, no? eh, quel, quell'effetto che se il sottostante rimane al prezzo, allo stesso identico prezzo che aveva quando io ho comprato il certificato, io magari mi posso trovare un certificato un pochettino in perdita eh, se ho preso un leva fissa, invece con un leva variabile questo non succede, il sottostante è pari, il certificato ha un prezzo che è pari eh, allo stesso modo. E vado in condivisione dello schermo, sì, se posso, certo. Valentina, e così prima analizzo sì. eh, il sottostante. Eccolo qua. Perfetto. Che è appunto l'oro, eh, l'oro è il sottostante del mio certificato perché sull'oro siamo arrivati per l'ennesima volta sui minimi a due anni. Ecco, eh, sì. Questo doppio minimo qua, minimo del 28 di settembre e minimo praticamente identico del 21 ottobre, è un doppio minimo annuale che in realtà è un doppio minimo biennale perché l'oro eh, non era mai arrivato così in basso eh, nel 2020 e nel 2022. C'entra Nicola, scusami se ti interrompo, sì. più il super dollaro o più il problema legato all'inflazione che naturalmente si riflette poi sull'oro che è uno dei principali beni rifugio? È assolutamente, secondo me più mm, il super dollaro perché sì. se noi guardiamo un grafico dell'oro quotato in euro è molto più vicino ai massimi storici rispetto all'oro quotato in dollari, che è il triplo, il quadruplo più lontano in termini proprio di, di punti di dollari all'oncia rispetto a quello quotato in euro. Quindi, questa enorme forza del dollaro mm -hmm. sta condizionando tutti gli strumenti finanziari. Okay. La banca centrale americana fa una politica super aggressiva, super restrittiva. Il dollaro sale e di conseguenza cascata ha un impatto. E su tutti gli strumenti e, e infatti ci sono delle correlazioni quest'anno che, che non si vedevano mai negli anni passati, per esempio euro-dollaro e indici che salgono insieme e scendono insieme quindi sono correlati positivamente sì, sì. negli anni passati eravamo abituati un pochettino più all'esatto opposto, più correlazione inversa che diretta e, comunque, grazie dell'assist Valentina, perché se è vero che la Federal Reserve rallenta in questa politica monetaria così restrittiva, così aggressiva, significa che anche il dollaro rallenterà la sua corsa e significa che l'oro finalmente sarà libero di ricominciare a salire senza appunto la zavorra del dollaro forte che, che lo spinge verso il basso. E, al di là di questa analisi macro, sì. graficamente proprio sulla price action, si è anche visto come eh, durante la settimana scorsa l'oro è, è sceso eh, anche nella seduta di, di lunedì e poi una volta che si è avvicinato molto a questo doppio minimo di cui parlavamo prima, ieri ha avuto una reazione bellissima che lo ha spinto addirittura a, a recuperare totalmente le perdite messe a segno nel giorno precedente, anzi era, era chiuso più in alto e a un certo punto era finito anche eh, molto più in alto riesco a comprarlo subito l'oro perché è chiaro che voglio comprare questo certificato eh, long a, a rialzo sull'oro uh -huh. e non riesco a comprarlo subito perché già ieri ma lo si vede bene eh, sul time frame a 15 minuti l'oro ha fatto la ripartenza che mi ha indicato appunto mi ha dato questo segnale di ripartenza long e due in uno mi ha fatto anche il ritracciamento addirittura prima della chiusura del del certificato eh, si poteva quasi prendere ieri su questa, su questa base di, di lateralità prima della chiusura quindi vado velocemente perché so che il tempo è tiranno mi calcolo già a che prezzo sarà il mio certificato se il sottostante loro dovesse tornare esattamente qui lo dico per chi magari guarda un fiù su scadenza dicembre 1647 dollari all'oncia il calcolo è molto semplice, eh, ho la fortuna che praticamente l'oro era a questi prezzi alla chiusura di ieri del certificato, quindi mi basta semplicemente togliere dal valore attuale quello che il certificato guadagna oggi. Questo 2,59 che guadagna lo tolgo dal suo valore e mi riporta esattamente a quelli che erano i prezzi del certificato ieri alle, alle 5 e mezza in chiusura. Mm -hmm. Calcolatrice alla mano, e poi metto l'ordine sulla mia piattaforma, 33,75 è il prezzo medio attuale del, del certificato, ci devo togliere 2,59, quindi lo moltiplico per 0,9741, eh, eh, che cos'è 9,741? È il complemento a 100, no? 97,41% è, è praticamente il 100% tolto questo 2,59% risultato 3287. facciamo 88 mm -hmm. facciamo 88 e 32 88 io ne voglio comprare 2000 euro come vedi eh, strumenti aggressivi ma, ma capitale insomma ridotto, contenuto contento. ecco sì sì ed ecco che trovo quanti pezzi che quantitativo di certificato devo comprare 61 chiudo veloce e quindi metto questo ordine di 61 pezzi, lotti, insomma, chiamateli come, come volete, abbiamo detto a eh, 32,88. Eccolo qua, se durante la giornata l'oro dovesse tornare eh, a quei livelli di prezzo, eh, no 85, scusa, devo andare di 5 in 5, ho sbagliato io, quindi lo rifacciamo, facciamo 32,90, mm -hmm. perché dovrebbe esserci un tick, un'escursione minima di prezzo, eh, di 5 centesimi, quindi non posso inserire ordini che non vadano di 5 centesimi in 5 centesimi. Perfetto, in negoziazione. Quindi ripeto: se l'oro dovesse tornare ai valori di 1647, sarò eseguito su questo acquisto. Ecco, e ce l'abbiamo fatta anche stavolta cioè, fatta. A fare questa operazione Ma operatizia? posso fare una domanda? Sì, certo. Scusami se ti interrotto Ma uh, per, ovviamente per Nicola Perché fa, cioè, fa ovviamente operatività Ma fare un'operazione di spread trading Avrebbe senso? Quindi tendenzialmente mm. Una direzione sull'oro E direzione opposta sul cambio euro-dollaro? E sarebbe sul cambio euro-dollaro? Allora, se, se io so che il dollaro. Intanto pro, provo a chiudere la, la condivisione, sì, l'ho buttata lì. Insomma, eh. se potrebbe aver senso, come, dato che, ovviamente, come diciamo è correlato all'andamento del super dollaro, sì. quindi potenzialmente, eh. sai, magari uno. Fa, gioca anche su questo, insomma. Sì, sì, sì, è assolutamente ricardo. No, no, è una domanda esatto, assolutamente puntuale. È uno studente, insomma, che, bravo, che sta... Coglie. Esatto, bravo, che coglie <ride> e che subito ti mette in difficoltà, Nicola. Sì, sì, allora, la logica è che eh, se l'oro e il dollaro vanno in, in direzione opposta, quindi hanno una correlazione contraria, L'oro e l'euro-dollaro invece ce l'hanno eh, diretta, positiva, quindi si muovono a braccetto insieme al rialzo e insieme al ribasso, quindi a seconda di ehm, quanto impatto uno attribuisce alla, alla salita dell'oro al dollaro, cioè quanta colpa ha il dollaro nella salita o nella discesa dell'oro e tanto più si può fare uno spread trading, quindi hai un vantaggio legato al fatto che magari un pochettino l'oro sale o scende per I fatti suoi indipendentemente dalla, dalla forza del dollaro e quindi fatto questo ragionamento, poi si può imbastire assolutamente uno spread trading. Be bello spunto, Riccardo! Sì, lo spread mi... trading è fondamentalmente una un più, un più. Un più. <ride> <ride> Nella pagella di Riccardo, poi vediamo qui, il voto finale: se A, via, voto più, finale. b, più o eh. quant'altro? No, lo spread trading è tendenzialmente sì. una strategia. Che viene molto utilizzata da Pierpaolo Scandurra uh -huh. su indici tendenzialmente, si potrebbe fare anche su stocks che però, cioè, per cui si vede fondamentalmente un certo andamento dove consiste nell'andare lungo e corto contestualmente su due sottostanti e giocare sull'allargamento o sul sul restringimento dello spread ovviamente tra i due ovviamente osservando quello che è l'andamento storico quindi di conseguenza si vede quello che è l'andamento storico in fase di uscita dal range normale di mm -hmm. quella che è la normalità storica allora si decide si prende posizione sull'uno e sull'altro sottostante long su uno mm -hmm. e short sull'altro sull'altro ovviamente va diciamo. fatto insieme tendenzialmente perché sono questi elementi correlati se no si sbilancia la strategia chiarissimo